Buongiorno chi apre questo messaggio in prima mattina, buon pomeriggio chi lo apre il pomeriggio, buonasera per chi lo apre la sera Perché faccio queste tre opzioni? Perché oggi ho deciso di fare qualcosa con voi, di qualcosa di interattivo Dopo farò una domanda che ognuno di voi, uomo o donna, può pensare al proprio lui o alla propria lei E quindi nel momento che aprirà questo video sarà la risposta per lui come promesso a tanti miei clienti fammi conoscere le tue amiche vogliamo conoscere le tue amiche chi sono le tue amiche eccoci qua Benedetta vi presenta le sue amiche che sono tante che se dovessimo ascoltarle tutte forse ci metteremo anche un'ora e mezza per fare una comunicazione con ognuna di loro tante di voi l'hanno provato tante di voi lo fanno Bene, voi sapete e per chi non lo sa Benedetta le chiama le sue amiche perché ognuno di loro ha qualcosa da dirmi ognuno di loro vuole parlare e lo fa attraverso loro perché io non mi ritengo una grande cartomante ma le ascolto quindi non le leggo le carte ma le ascolto molti di voi simpaticamente mi chiamano eh, la mia anima lo spirito guida mio, la mia guida lo chiama lo spiritello no? simpaticamente e chiaramente ma voglio spiegare chi è lo spiritello che accompagna Benedetta. Lo spiritello è un'anima, è una luce perché tutte le anime sono luce. La luce sono le anime ma sono le anime che dopo tante esperienze e evoluzioni di crescita diventano angeli. Infatti con tanti di voi parliamo degli angeli, parliamo dei loro messaggi, li ascoltiamo Poi dopo vi farò vedere anche questo. Ma cominciamo subito come vi avevo detto prima in qualsiasi momento voi aprirete questo messaggio questo messaggio è per ognuno di voi o di voi quindi la vostro lei il vostro lui la domanda frequente oggi ho deciso di fare una domanda che spesso ascolto e quindi spesso mi viene chiesta lascerà mia, la moglie lascerà il marito vivremo insieme, riusciremo ad avere qualcosa per noi voi sapete che Benedetta non gli piace, anzi non, proprio non le piace fare un futuro molto lontano perché lei vive con voi gli eventi, ogni qualvolta che la mia anima e quindi il mio spirito guida mi fa questi eventi, io ve li trasmetto e volta a volta che poi questi eventi si fanno avanti noi andiamo avanti, andiamo a questa domanda quindi in qualsiasi momento voi aprirete questo messaggio c'è cioè un messaggio sicuramente che gli angeli vogliono darvi allora iniziamo subito a vedere come realmente Benedetta si connette si connette con il suono, quindi ascolta le vibrazioni, ascolta quello che loro mi stanno dicendo quindi il mio spirito guida il mio angelo, molte volte canalizzo e tanti di voi lo sanno lo hanno vissuto, tanti di voi sanno che molte volte accade che mentre io li ascolto vi dico alcuni particolari perché in quel momento loro mi fanno canalizzare e vedere quasi surreale quello che sta succedendo attorno quindi quelle poi si chiamano canalizzazioni visive allora facciamo questa domanda, la faccio insieme a voi, quindi in questo momento pensate al nome di lui o pensate al nome di lei e vediamo se questo lui o questo lei lascerà la persona che gli sta a fianco, quindi la moglie o il marito, per poter stare con voi, quindi avere il coraggio, perché ci vuole anche coraggio, per fare determinate cose. Quindi io farò da sola chiediamo sempre al mio spirito ai miei angeli di rispondere per voi al taglio normalmente io lo guardo sempre il taglio anche se vi ripeto io non guardo non le leggo ma le ascolto quel taglio come avete visto rappresentava fiori i fiori normalmente se noi vogliamo leggere i, tar i tarocchi dice "Oh che bello sta arrivando un regalo. No, io in questo momento lui non mi sta dicendo che è un regalo, ma è qualcosa di meraviglioso sicuramente che voi state avendo col vostro lui e il vostro lei. Un amore bello, un amore passionale, rosso come il mio rosso, io che io amo il rosso. Quindi è un amore veramente sentito da entrambi. Loro mi stanno dicendo che è una situazione non unilaterale ma è un sentimento di entrambi. Quindi già qui possiamo capire, io sto capendo, che è un amore vero. Andiamo a vedere invece cosa loro ancora mi vogliono dire. Come vedete non sono molto attenta al vedere quale carta prendere ma sono indirizzata da qualcosa che è diverso che mi porta da voi. Allora, come vi spiegavo prima no? la percezione che ho sentito prima qual è? è quella di questo sentimento forte perché è inutile negarlo questo sentimento ci sta e per quanto noi vogliamo fare i moralisti oddio è sposata oddio è sposato quando scatta l'amore l'amore scatta quindi c'è un vostro lui e in questo caso una vostra lei che è in attesa di questa scelta e di questo bivio non è facile ragazzi ve lo dico non è una situazione semplice per quella che sta succedendo ci sono tante cose nascoste eh, ci sono anche tante situazioni non dette tante verità non dette quindi sicuramente il vostro lui o, il vostro, o la vostra lei in questo caso cerca di mantenere un po' segreta la sua vita ma non perché non voglia farvi partecipe della sua vita ma bensì se lui o lei vi dicesse, sai, le cose stanno così, così, così, così a casa, voi direste, beh, allora che c'è stai a fare lì? Vieni Vieneteli via. Siccome lui o lei non ha il coraggio di fare questa situazione, sicuramente omette nel dire alcune verità. Ma il sentimento è sincero. In questo caso, chi sta ascoltando questa lettura, e quindi i miei angeli vi hanno portato a lei e aprire questo video, questo messaggio è per ognuno di voi sicuramente il sentimento c'è, è puro ed è veritiero ma ancora come vedete ancora non ci dicono realmente quale sarà la scelta ma perché il vostro lui o la vostra lei in questo momento Scelte, non ne fa, non ne può fare scelte E andiamo a vedere perché non può fare queste scelte Quale sono, che cosa sono queste energie no Queste energie che in questo momento eh, stanno massacrando anche il vostro rapporto Cosa sta realmente succedendo in questa situazione La legge, la legge che cosa significa che c'è giustizia una giustizia interiore perché lui o lei vorrebbe sicuramente andare fuori ma il coraggio non ce l'ha ma non solo non ha il coraggio di farlo ma si sente anche particolarmente in difetto verso la compagna o il compagno con cui sta vivendo allora giustamente voi mi dite ma allora se si sente in colpa se non riesce a lasciare questa situazione vuol dire che per me non ci tiene e no è qui che stiamo sbagliando perché l'amore il sentimento è una cosa purtroppo la moralità l'interesse e i doveri sono altri cosa mi hanno fatto uscire l'ancora Molti di voi potrebbero dire, bene l'ancora, invece in questo caso i miei angeli mi fanno capire che voi per lui o per lei siete sicuramente una situazione bella, sicura, perché c'è anche da dire che questa persona è molto sicura di voi, essendo così sicura di voi molte volte rallenta e questo non va bene ma in questo momento loro mi stanno dicendo che la stabilità coniugale, la stabilità familiare c'è quindi ancora per sempre ripeto per chi sta facendo ha formulato la domanda io vi dico che non è arrivato il loro tempo il silenzio il silenzio, quest'unione che ancora una volta mi porta fuori, ancora una volta mi fanno sentire, mi fanno ascoltare e mi dicono benni, benni, è inutile che noi andiamo a forzare la mano, non è arrivato il loro tempo, però sicuramente questa coppia scoppierà, ma perché scoppia? Perché c'è già dove abbiamo visto prima le energie che circondano queste, questa coppia ci sono stati energie di giustizia quindi sicuramente da quello che sto sentendo in questo momento e quello che mi hanno fatto sentire prima questa è una coppia che prima o poi scoppierà il prima o poi non sappiamo quando ma l'evento sicuramente cioè, per chi mi conosce lo sa che io non do tempi ma non do tempi non perché non li voglia dare ma perché loro mi parlano e mi fanno vedere in una velocità di luce impressionante quindi poi magari con l'esperienza posso dire oddio forse sta per arrivare a momenti ma come in questo caso io sento che non è possibile non è questo il vostro tempo voglio sbagliare in eccesso come dico sempre Magari ci vorrà un anno non lo so ma io mi auguro di sbagliare in eccesso Arrivati a questo punto quando abbiamo visto più o meno una chiara situazione Del vostro lui o della vostra lei Che in questo momento purtroppo la domanda che voi avete formulato che mi avete chiesto ma lascerà la moglie lascerà il marito io vi dico per il momento no. Sicuramente tra di voi c'è una bellissima sintonia e andiamo a vedere adesso cosa, quando, ecco adesso vi presento le famose carte degli angeli, no? Quando voi mi dite, mm, benni, mi, mi leggi il pensiero dell'angelo, questo per farvi capire, no? Che loro canalizzano e mi parlano con qualsiasi mezzo anche con queste se vogliamo noi riusciamo io riesco anche con le napoletane riesco a sentire ma proprio perché non le leggo ma vi voglio lasciare con il bel messaggio che gli angeli ci danno sempre e che noi dobbiamo ascoltare perché chi ascolta la luce ascolta gli angeli allora Chiediamo sempre al mio spirito guida, alla luce che ci sta attorno, agli angeli, qual è il messaggio che vuoi lasciare a chiunque apra questo video. Punto, Benny mette gli occhiali perché Benny non ci vede da vicino. Drammatizziamo un attimo, eccolo qui. Poi, quando io poi vedo una cosa del genere, poi dico: 'Com'è possibile? No, per i non credenti, perché c'è chi non crede, che non stiamo parlando realmente con qualcuno che ci manda il messaggio.' Se voi avete letto, ve lo leggo io, conflitto familiare. Che cosa vogliono dirci? Ci hanno detto che questa coppia, come loro già verbalmente, quindi ho sentito che mi dicevano e vi ho detto, loro me lo portano come messaggio. C'è un conflitto familiare in questa, in questa famiglia. Riconoscete? lo schema familiare da risolvere quindi questa carta è indirizzata a questa coppia sei in una luce per la tua famiglia si di esempio per gli altri e guidili al perdono e all'empatia invoca l'arcangelo Michele per guarire il karma che c'è in voi quindi che cosa hanno voluto dire? che in questo momento questa coppia di cui voi avete pensato, quindi la vostra lei o il vostro lui, sta avendo un conflitto familiare, conflitto familiare, questo è un messaggio, un chiaro messaggio, non per voi che state ascoltando, ma per la coppia, dove loro dicono prendete luce, quindi abbiate la forza di vivere nella verità, ed entrambi, quindi marito e moglie, moglie e marito, abbiate il coraggio di portare alla luce, quello che tenete nascosto, quello che voi agli occhi della gente volete far apparire mentre in realtà non è, quindi ancora una volta dico grazie, grazie universo per i messaggi che ci hai dato, grazie, grazie, grazie perché la luce è sempre tra noi vi mando tanta luce oggi, vi abbraccio tutti e vi aspetto come sempre Buon pomeriggio a tutti voi.